Per realizzare il nostro semifreddo ci servono il glucosio, la panna, l'acqua e lo zucchero e portiamo a bollore. Una volta raggiunto il bollore versiamo il cacao e poi versiamo la gelatina reidratata e strizzata. Una volta portato il composto a 105 gradi, spegniamo e versiamo in una ciotola. Facciamo così riposare la glassa per una notte in frigorifero. Adesso realizziamo il eh, cremoso alla cannella. Abbiamo bisogno di fare una crema inglese. Abbiamo bisogno del eh, latte, della panna, che porteremo a ebollizione. Intanto, eh, dobbiamo eh, sbattere le, i tuorli d'uovo con lo zucchero. Una volta eh, scaldato il composto di latte e panna, va versato sul, eh, sui tuorli d'uovo che abbiamo eh, mischiato con, la, con lo zucchero. A questo punto riversiamo tutto eh, sul, su quello che è rimasto del eh, latte e panna e portiamo il composto a 82 gradi. A questo punto va aggiunta la cannella. Adesso prendiamo il cioccolato fondente e eh, versiamo eh, il composto sul cioccolato. Adesso prendiamo eh, lo stampo in silicone, dove andremo a colare il cremoso tenuto con una sac à poche. E adesso lo mettiamo eh, in abbattitore. Bene, adesso facciamo la base del nostro semifreddo. Facciamo un croccante con riso soffiato e cioccolato fondente. Passiamo a tostare il riso soffiato per renderlo più croccante. Una volta eh, tostato il riso soffiato va messo su una carta forno e eh, leggermente tritato. Una volta tritato eh, procediamo a setacciarlo per eliminare la parte più eh, fine, quella che è diventata farina. A questo punto mischiamo il riso con il eh, cioccolato prendiamo la carta forno e eh, mettiamo il, il composto così ottenuto con l'aiuto del mattarello procediamo a, a, a creare una, la base del nostro semifreddo Adesso prendiamo una teglia e mettiamo la nostra base in frigo. Una volta che la nostra base si è cristallizzata, andiamo a tagliare dei quadrati che ci serviranno poi per chiudere il nostro semifreddo. Prepariamo la mousse all'arancia. Iniziamo quindi a fare una meringa all'italiana e mettiamo sul fuoco acqua e zucchero. Mescoliamo e portiamo lo sciroppo a 121 gradi. Intanto montiamo gli albumi aggiungendo lo zucchero a pioggia. Quando lo sciroppo ha raggiunto i 121 gradi, lo aggiungiamo a filo dagli albumi. Aumentiamo la velocità e aspettiamo che si raffreddi. Quando la meringa è montata spegniamo la planetaria. E aggiungiamo il succo d'arancia, in più volte. Intanto iniziamo a montare la panna. Quando la panna è semimontata, la aggiungiamo al nostro composto. Ora prendiamo un po' di colla di pesce e la sciogliamo con un po' di composto in microonde. Una volta sciolta, versiamo la nostra gelatina nel composto. Quindi adesso prendiamo il nostro composto lo versiamo nella sacca à poche e riempiamo, e riempiamo lo stampo. Ora prendiamo le nostre basi e i cremosi. Con un conetto andiamo a fare delle gocce di cioccolato sulla base per poi andare a fissare il nostro cremoso. Lo mettiamo in abbattitore per un'ora. Procediamo a glassare il eh, nostro semifreddo. Abbiamo portato il composto alla glassa a 33 gradi e quindi procediamo a versarlo sopra. Impiattiamo il nostro semifreddo, sopra ci mettiamo della buccia d'arancia e intorno al semifreddo del, eh, dello zucchero colorato. Mettiamo dei eh, ciuffi di meringa e sopra questi spolveriamo con un po' di cannella. E il nostro semifreddo è pronto. Con questo la nostra video ricetta si è conclusa.